Le nostre difficoltà meteo saranno eh, la prima diciamo la partenza che partiamo in un uh, periodo invernale il 5 novembre quando ci sono le prime depressioni atlantiche e quindi subito molte volte, la maggior parte delle volte si parte con vento forte, si scende poi verso latitudini più meridionali in cerca del, di venti portanti degli alisei. E quindi cominciano le grandi planate, dalle Canarie e giù verso le coste africane fino a Capoverde a Capo, dopo Capoverde c'è una zona, una zona di, dove si incontrano diciamo, due, due sistemi di venti diversi quindi in questa zona qua è una zona un po' complicata da passare perché ci sono molti temporali ci sono molte precipitazioni quindi eh, zona in cui si passa da calme di vento a, a colpi invece di vento molto forte, quindi una zona in cui è anche molto difficile regatare bene e poi niente, dopo usciti da questa zona si arriva nell'Aliseo di sud-est, quello che ci porterà poi a Bras in Brasile a Bahia.